Allora, vediamo, cominciamo con uh, il Drupal. Drupal è quello che si definisce un CMS. Un mm? attimo. Ah, sì. ah, il fenomeno di problemi posto non si riduce. Ma un problema. Perché secondo me non è il livello di dimensione. Uh, Posso? Ci siamo? Posso il computer? Eh, siamo in soluzione. Allora, eh. Ah, Drupal è quello che si riferisce a un CMS, cioè un content management system, cioè un, un qualcosa che ti aiuta a, a, a gestire eh, dati. Tipo, un sito può essere formato da pagine statiche, può essere formato da news, eventi, e ognuno di questi tipi di dati eh, ha delle, delle, dei campi specifici. Drupal ti permette di gestirli in modo semplice e quasi senza neanche toccare il codice. Eh, ovviamente è distribuito sotto licenza GPL, che in realtà è un, devo spiegare un altro talk di tutte le varie, la storia di tutte le varie licenze eh, GNU, ma lo farò nel <ride> prossimo anno. Eh, il GPL è quella, la, la licenza madre diciamo, quella che ha fatto un po' scoppiare la viralità del, del, soft, del free software il software libero che gli permette di, essere, di diffondersi in modo virale e ogni volta che tu modifichi un, modifichi un software che è sotto insomma, il sito GPL eh, devi distribuirlo per forza sotto la stessa licenza questo permette di tu che hai scritto software, se qualcuno fa te lo modifica, però sei sicuro che almeno quello che te lo modificare lui ti lascia il codice che modificato e ti permette magari so, di integrare, potenziare la in versione originale o no? tutte queste serie di cose. Allora, perché eh, domanda fondamentale perché usa Drupal? I, I maggiori CMS in circolazione sotto uh, software free software sono WordPress e, e Google. La, dalla parte abbiamo una semplicità uh, molto più schietta per fare le piccole cose, come un sito aziendale, che sono quattro pagine, le solite quattro pagine home, chi siamo, dove siamo i nostri prodotti. E allora è quasi più automatico e più semplice farlo con WordPress perché c'è una gestione ottimizzata per questo tipo di cose, o un blog per cui, per cui è nato in realtà. Se invece abbiamo necessità di un sito che ha le funzionalità più avanzate e richiede delle cose molto particolari, in, uh, ad esempio in un sito vogliamo che nella home page ci siano le ultime tre news e ci sia uh, l'ultimo evento e ci sia una server show delle immagini dell'ultimo Linux Day tu puoi farlo con un Drupal senza toccare nei codici ma attraverso interfacce grafica con il eh, modulo che si chiama View, puoi estrapolare questi tipi di dati che ti servono e poi costruire il tuo template ad hoc cioè in modo più semplice e immediato qui sono migliaia di, di, di moduli aggiuntivi per, ogni, per qualsiasi tipo di cosa che eh, estendere le funzionalità di base integrate in Drupal e ti danno quel in più che ti serve per quel particolare lavoro. Cosa che differenzia magari CMS come WordPress o anche Joomla, non so adesso l'ultima realtà l'ultima versione non è mai toccata, però le, le versioni che ho usato io esisteva eh, un modulo per fare una determinata cosa, eh, che faceva e-commerce. Però, adesso cioè, per sto facendo un sito per, per, per integrare la multilingua e l'e-commerce. Eh, però mh, sono stati, questi due moduli sono stati sviluppati in modo separato, senza tenere conto uno dell'altro. Quindi, uh, oh, adesso devo, devo risolvere il problema di compatibilità tra le due cose. E devo andare avanti proprio mano al codice, perché non so neanche dove andare a pescare. Invece, diciamo che Drupal eh, i moduli Drupal sono sviluppati eh, cercando di, di essere più, eh, più flessibili in questo senso e eh, dare la possibilità di inserire un modulo senza magari scombinare e andare a toccare cose fatte da altri moduli. Poi una cosa, un grande, una cosa molto utile per chi gestisce siti web è che ha a disposizione Drush, che è un'unità da console che per chi è un po' smartone ti semplifica un po' la vita per la gestione. Poi beh, adesso nella versione 7, nell'ultima versione stabile, eh, si usano moltissimo questi features che permettono di incorporare le modifiche che tu hai fatto e crea un modulo che può essere poi installato e, e quando lo ti crea so, le news ti, ti crea le lose of the show e fa tutto in automatico sono, ovviamente ci sono anche alcuni svantaggi eh, come, eh, chi, chi, chi l'ha utilizzato sa che la curva iniziale non è così, così, così bassa se qualche problema, no? nel senso che solo devi studiare un po' come l'APEC che, che all'inizio è un po' incasinato deve 1, per creare più piostate contro l'Uro, però poi quando capisci che funziona non lo non bene Quindi abbiamo da un una grande flessibilità, e bella contro una un po' meno, un po' meno, diciamo semplicità d'uso Prima cosa da fare quando uno sì. vuole iniziare a cioè, utilizzare Drupal c'è cioè, il sito di riferimento drupal.org, dove poter andare a scaricare sia Drupal stesso che tutte le varie estensioni disponibili. Attualmente ci sono, allora, tra 5, è già cioè, vecchia, quindi eh, non si tiene neanche più in considerazione. La 6 ormai sta calendo in deprecazione e mai ridurli. Se tu cominci un sito nuovo non lo, non lo inizi neanche dal 6 perché i moduli ti sviluppa già pensa al 7, quel minimo. Quella ufficiale adesso, è lasciata nel 2011, è la 7, quella che ormai tutti utilizza, E quindi ci sta già in tempo sviluppo la, la prossima versione, la l'8. No, la comunità si sta già operando per per migliorare tutti i vari aspetti che le difficoltà che si sono affrontate già nelle versioni precedenti. Allora, una cosa molto utile, eh, essenziale per chi sviluppa eh, è la documentazione. Di Drupal eh, la cosa bella è che c'è tanta documentazione, puoi trovare un sacco di libri pubblicati, potete comprare oppure c'è molta documentazione sia sul sito di tripod.org che basta cercare su google e si, trovano, si trova tutto quello che, ne, che, che serve allora, una, una, una, pagina, una pagina molto, molto utile questa qua modus dove si possono andare, io capito spesso lì perché una volta che mi serve qualcosa che non, non so cosa devo fare una, una nuova funzionalità, la prima cosa che faccio è andare a cercare se c'è qualcuno che l'ha già fatta. Di solito la filosofia eh, di chi sviluppa in Drupal è eh, se c'è la, la funzionalità c'è già fatta da uno, non stare a inventare la ruota, piuttosto appoggiate lui e cercate di sviluppare con lui e migliorare quel modulo già esistente, o estendi a tua volta con il modulo le funzionalità che mi sono messa a disposizione da chi ha sviluppato già le basi. Ora andiamo a vedere quello che è l'albero di directory e file di un progetto Drupal. Allora le cose fondamentali sono la parte dei profili tipo già nella setti si comincia molto più a utilizzare, nella sempre meno i profili, i profili sono ad esempio c'è un sito e-commerce, ad eh, esempio eh, il modulo e-commerce mette a disposizione un profilo con un e-commerce già preconfigurato con tutto quello che serve, tu basta che salvi il profilo, è già tutto già configurato per, per utilizzarlo. Poi abbiamo la cartella science dove sono contenuti tutti i file che tu andrai a modificare. Cioè, Tutte le altre cartelle rimangono invariate. E tutto quello che ti a te serve è nella, o nella cartella default dove avrai il tuo file, la, tua cartella, la cartella file, dove se andranno a finire tutti i file, che tu hai fatto una, ogni volta un upload, torniamo nei news, magari si è legata un'immagine, allora tutte le immagini andranno, si, si caricheranno dentro il, la cartella file avrai il tuo, tema, il tuo tema particolare configurato ad hoc per il tuo sito web allora la cartella andrà a finire dentro la cartella TEMS e poi avrai il file settings.php che è un file di configurazione in cui tu trovi il, il nome del server del SQL che, oppure l'username, e la password del database, queste cose qua allora, eh, uno, adesso io eh, parlo però da più esperto di Drupal 7 del set, però sono cose che alla fine si, si trovano anche in Drupal 7. Uno dei principi, uno dei concetti base di Drupal 6 che ha avuto molto, molto successo, cioè che è, una, è veramente tanto utilissimo in qualsiasi sito che fai, sono i nodi. Abbiamo tanti, noi abbiamo a disposizione la possibilità di creare tanti tipi di, di dati eh, ognuno con, come dicevo prima, ognuno con le sue caratteristiche insomma, cioè un evento, ha bisogno di dati e data di fine hai una news, non ti serve data inizio e dati in fine ti serve solo la cui si posto pubblicato, una, una, una descrizione, un titolo e sei già a posto hai bisogno di, una, di, una, di, di fare non sono riusciti le immagini, allora ti eh, servirà neanche la descrizione, puoi anche toglierla, e eh? ti serve sul base a titolo e immagine, la possibilità di caricare le immagini. Eh, possiamo vederlo, eh, faccio vedere l'installazione base. Quando, quando installi Drupal ti si visualizzerà automaticamente automatico la pagina di installazione ok ma qui ti, ti chiede semplicemente di, di creare il tuo file settings copiandolo dal default e la cartella della files mm -hmm. ovviamente avrò bisogno di dei di diritti di scrittura ok, okay. okay. okay allora ci qui il qui database il Grazie. Um. Database, la <ride> okay, allora il mio database, con il mio profilo. Perché era il mio profilo. Perché era il mio profilo. Perché l'usare un amministratore e l'usare di un ok ora possiamo cominciare a elaborare il nostro sito web Di base, quindi tu ti stai i tipi di nodi di pagine per fare le pagine statiche e poi ti pigliano le storie per creare delle, delle pagine che sono correlate una con l'altra. Noi, ad esempio, se volessimo creare un, un tipo di nodo news, un po' di qualche modo qualche modo per gestire i tipi di nodi. l'utilità della console brush console brush ti permette di scaricare con DL il modulo CCK quello che segnaliamo sul sito di Google è questo modulo qua che serve per estendere i tipi minoli aggiungendo dei campi personalizzati quando ad esempio ti poniamo il numero ti poniamo il testo una select il nostro nuovo news aggiungendo eh, dei campi aggiuntivi che potrebbero servirci per eh, descrivere meglio la nostra notizia. Del, del, del, del, del, del che mettere nel tuo sito in modo da evitare di generare il Google codice, il Google, sì, dopodiché so, quando vai a fare la, la pagina così, lo richiami dicendo lo il, utilizza sì, richiami non non il News sì, voglio che siano ordinati in un certo modo data decrescente, pubblicazione o io voglio che sia un riquadro solo le prime tre che ci sia solo il titolo che ci sia la data e fine e poi ci sia il link che ti manda tutti da tre news. tu eh, puoi comporre in modo grafico quello che è l'impaccatura di ogni singolo pezzettino che poi vuoi usare mm -hmm. all'interno del, del tuo sito poi questo lo vai a sfruttare durante l'utilizzazione della là perché c'è l'hai già bello pronto, impacchettato da poter utilizzare Sì, meno, sì. No. Lì, si è aggiunta la, la gestione dei campi in cui il nostro, il nostro, no, il nostro tipo di nodo news, che abbiamo un titolo, un body, possiamo aggiungere, ad esempio, se noi abbiamo di, differenti tipi di dati, differenti tipi di news, possiamo mettere una select list per dire: ora sto, per, sto etichettando questa news perché è riferita agli ultimi eventi, agli ultimi con, congressi cui, con cui la mia azienda ha partecipato. Invece l'altra news la voglio categorizzare, dire questa qua invece parla delle ultime novità del, del mio prodotto. Allora in questo modo tu la categorizzi e poi a posteriori puoi, puoi, puoi selezionare quel tipo di news oppure puoi smacchinarci sopra. Di solito uno ognuno, questa, questa gestione di database che la fa in realtà eh, si. Tutto questo lavoro che stiamo facendo graficamente, quello che fai graficamente, eh, se tu lo fai tramite il codice devi modificare il database, ordinare la tabella del, del nodo, eh, dei contenuti, delle news, aggiungersi anche il campo, tipo di, tipo di news e poi diventare gestito tramite tutta, tutta la serie eh, di codici PKP. Tutta la parte di inserimento, di visualizzazione. Facendolo così, lui si preoccupa anche poi di metterlo in sicurezza, cioè di dare qualunque mindset, injection mm. o così sì, di malevole. Sì, ha dei, ah, ah, poi, so. poi, poi aggiungere delle protezioni degli, questo qua, voglio che sia solo nel testo e filtrarmi tutto quello che non è testo, allora lui quando va a fare mm. ti, ti proteggerà e tu quando fai salva lui fare una scansione del testo e arriverà tutto quello che non ti è meglio puoi decidere tu qual è il livello di posizione anche buono esempio, aggiungiamo il tipo di news il nome del campo ovviamente senza spazi perché alla fine è il nome che poi utilizza anche poi nella gestione database è una specie di etichetta tipo di music che puoi eseguire sui siti e dici che vuoi una, che sia una select, puoi scegliere una checkbox, box, puoi dire che sia un testo libero o, o più righe di qua, più, più, più, più textaria. E in questo caso sto dicendo che la mia ministero è composta sono fatta da tre, tre campi diversi, una perché sto voglio scrivere una news eh, per un congresso che ho partecipato, una per, perché è una news che, si, che si riferisce ai servizi che sto offro, una novità magari a un nuovo servizio che sto offrendo. Uh, invece ho, ho pure una um, storia di musica che si riferisce a un prodotto che sto, che sto pubblicizzando. E questo si traduce in... Uh, okay. una news in cui c'è il titolo, c'è il body e poi c'è il tipo di news, quindi prima con la select posso scegliere. E qui troviamo tutti i campi, c'è un'infinità, c'è la select, c'è il numero, c'è la data. C'è l'immagine, i file, sono tutti i blocchettini che tu stai, stai aggiungendo al sito web per aggiungere funzionalità e tutti i moduli eh, collaborano tra di loro per creare queste, queste nuove, nuove funzionalità che il tuo sito web deve avere. poi questo, questo tipo di news poi posso utilizzarla come un altro modulo view per creare delle, delle viste sui dati e quindi selezionare il tipo di news che è eh, riferito ai servizi eh, okay. come ho fatto poco fa da console, eh, ho utilizzato questa, questa utility che si può sempre trovare sul sito web che è un'utility scritta anche in PHP che serve per la, la gestione da, da gestione dei moduli a, tante altre funzionalità se voi scrivete Drash il comando mi dà tutta una serie di opzioni possibili con più facilità è sì, un po' come anche in Symfony per la linea di comando che tu puoi creare ti può andare da cancellare la cache che è sempre utile o eseguire il cron, tutti voi sapete che il cron, so. sono presente all'esecuzione esecuzioni periodiche, Tu devi eseguire periodicamente delle, delle istruzioni, Deve magari un modulo che, che aggiorna settimana per Google allora il cron, chiamando il esegue la ricostruzione delle, della settimana. Eh, non lo fa tutte le volte ma man insomma, si mantiene in cache la versione precedente che è in e questo permette di essere, di essere molto più veloce eh, ne, nella ne, ne, ne, ne risposta a google quando te la richiedo la crei solo per ricominci solo quando, quando ti serve e ci sono un sacco di cose <ride> che, <ride> Non <ride> è che mi piace, però tutti... Grazie. Per esempio poi, mi ha ragione sulla famiglia Siccaglio? Facendo un grotto e tu di nuovo paese? facendo un dump, che volte è un po' da super, devi salvare il, il, praticamente devi salvare per un backup di SQL questa è una cosa molto utile io ad esempio lo utilizzavo come... era eh, eh, un software di backup eh, eh, periodico di fare, con un scriptino che chiamava il SQL Dump per fare il Dump in Earth Day questo è un po' un semplice comando non devi andare a mettere dentro useremo il password del paese poi ci può un po' di più è sicuro che funziona poi puoi andare a gestire gli utenti quindi i, creare, cancellarli, cambiare la password puoi andare ad abilitare in modo di tu senza passare a parte dall'interfaccia grafica, quindi andare nella gestione lista dei moduli, andare a selezionare quello che ti servono e salvare. Tu lo puoi fare in modo automatico tramite console, e tu lo potresti creare uno script che è in automatico, ti, installi, ti scarichi Drupal, ti lo installi, installi, ti scarichi i moduli che ti servono, te li installi, un po' quello che ah, la adesso fanno fare i profili. Ora, vediamo qual è, qual è la... I, i, come, come sono strutturati i, i moduli. Allora, prima di tutto abbiamo, eh, come minimo, eh, nella cartella modus abbiamo il file.info che descrive quello che è il modulo con una, un nome, una descrizione, eh, le dipendenze che ha da altri moduli, magari Uh, abbiamo il modulo che aggiunge la possibilità di fare delle lightbox sulle immagini, ovviamente avrà dipendenza dal, dal modulo immagini. Questo ti aiuterà a non farlo tu manualmente ma lo fa Drupal in automatico di, di abilitarli in sequenza. E dentro dentro i file module Uh, ci sono tutte le, le chiamate, le funzioni che servono per implementare o per estendere dei, dei, dei moduli che sono già presenti. Di solito un modulo mette a disposizione un'interfaccia tramite quelli che vengono chiamati hook, uh, poi definire quei punti in cui eh, tu puoi intervenire definendo semplicemente il nome di una funzione in un certo modo Drupal sa che eh, ad esempio caricando, quando devi caricare tutti i menu se tu chiami la tua funzione, il sia Pippo e tu chiami una funzione Pippo trattino basso menu Drupal in no, automatico sa che eh, quando caricherà il menu dovrà anche, caricare, dovrà anche eh, chiamare la tua funzione, quindi passerà per te e tu potrai fare le tue varie cosine, aggiungere vari campi, far cancellare le cose che magari non servono, non sono venute in quel momento. Vediamo un esempio. Come, ho fatto, come ho fatto vedere ho, ho scaricato il modulo CCK che mandruppa 6 servivo per estendere i tipi di nodi, nel il, il tipo di nodo news voglio creare il campo del tipo news, eh, installo questo modulo. Ora il 2% in realtà è già tutto integrato. Ah, il eh, file.info, come ho detto, eh, contiene la, la descrizione di quello che il modulo è, di quello che il modulo fa e quello che gli serve per essere attivato. Il nome, la descrizione, un eh, attimo una fase di categoria dove andare a finire quando tu eh, visualizzi la lista dei moduli eh, il core di Drupal con cui è compatibile è tipo, questo è compatibile con tutte le versioni 6 se qua dicevo mettevo 7 e utilizzavo con Drupal 6 e mi diceva guarda che questo è per Drupal 7 non puoi non aiutarlo e quindi ti ti, ti, ti aiuta e, e ti disabilita la possibilità di, di attivarlo per, in caso non, non fosse sviluppato per essere compatibile con le versioni che tu hai. e poi ti, ti fa aggiungere il numero di versione, cosa già ripetuto, il progetto a cui appartiene e un dead stamp per sapere quando è, stato, quando è stata fatta la release per poter sapere in modo cronologico quella versione che viene dopo come ho fatto, come detto eh, il, mio modulo, il mio modulo si chiama page example in questo, questo modo qua facendo la funzione page example menu come ho detto lui sa che tu vuoi aggiungere al menu una, una pagina che si chiama eh, page example con l'ul example page example tu li, li stai dicendo gruppo allora guarda che è questa nuova pagina con questo url e quando qualcuno ti su quei url tu devi fare un page callback cioè chiamarmi questa funzione page esempio description che si occuperà di far visualizzare la pagina e questa pagina semplicemente ritornerà un tag P con scritto questa mia pagina, per esempio hello world oppure un altro, un altro esempio di hook eh, è il trattino basso del teme tu puoi definire quelli che sono i tuoi temi e dire eh, fai una regolazione sui dati che ti sono stati inviati e dici questi dati li voglio, li voglio visualizzare con un tema e tu definisci il tuo tema, il tema che si chiama per esempio il file se tu separatamente c'è lo sviluppatore che fa la, la stazione della grafica, sa che eh, se vuole fare un tema particolare per quella pagina eh, basta che eh, non inferi niente di, di, come della parte di dell elaborazione dei dati, ma deve solo visualizzarli, crea un file che si chiama per esempio il temfile.tpl.php e il gruppo in automatico sa, saprà che eh, che dovrà chiamare quel, quel, quel file e passargli le, le, le variabili che precedentemente dall'altra parte lo sviluppatore che si è occupato di partire dei dati ha messo a disposizione. Magari c'è una pagina Hello World in cui, ci, in cui deve mettere eh, eh, Hello World Pippo e Pippo è una variabile che tu ci stai passando tramite, una, tramite esternamente, tanto un form. Lo sviluppatore che si occupa della gestione della logica eh, elabora, la, elabora la, il nome dell'utente che visualizzare, magari, magari facendo un filtraggio in modo che deve si essere sicuro che non ci sia catenale dentro. E poi la mette a disposizione da chi fa il tema, che ha un certo tipo di variabile, e chi fa il tema basta che non mi frega niente di quello che aveva fatto l'altro, il precedente creare il file con il dato nome, e poi usare eh, quella, il nome di variabile che si sono messi d'accordo che fanno le interfacce tra uno e l'altro. Quindi ad esempio qua, sai che questo tema avrà come variabile ello e chi gestirà la parte logica eh, crea questa variabile pare del metterà dentro il nome dell'utente passato tramite forno e chi fa il tema farà eh, semplicemente un PHP hello, hello world, con, eh, visualizzando la, la parola hello, della variabile logica. Anche questa è un po' la. la le, la gestione base di quello che c'è un po' sotto. Poi, come ho detto, non è immediato. Ci sono tanti concetti che andrò risunti. E' lui che sapeva farmi me, per dire meglio. <ride> non faccio abbastanza da lunedì o venerdì. <ride> non so se avete qualcosa di particolare perché... eh? no. L'abbiamo fatta, dai. Ce <ride> fatta, dai. Eh? <ride> Grazie a rapporto. Abbiamo fatto un bel loops di questo,